Ciao a well, tutti, benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo qui con Oliver che cerca di prendere già queste cose. Oggi c'è una giornata speciale per Oliver: sì, compie ben sei mesi. oggi c'è una giornata speciale per Oliver compie ben sei mesi esatto quindi il suo sesto mese yes. lo andiamo nient'altro che a festeggiare eh sì perché tra altri sei mesi compierà un anno Quella, giusto giusto eh sì quindi andiamo. abbiamo pensato di fargli un piccolo omaggio un piccolo regalino ed è? una La torta per cani una tortina per cani eh sì, nel frattempo facciamo Facciamo vedere il nostro oliolino wow papillone con papillon, bello. picciolino, picciolino eh? allora la torta. Fatti è... vedere, fatti vedere quanto sia bello, fatti vedere quanto Wow! Sì, sì eh, si sì, è eh. quantoso eh. Allora, la torta è fatta con il tacchino sì. e poi c'è la crema con i mirtilli Wow! Mm. ecco qua, si sì, ora è vuota oh, ecco qua, allora c'è la crema ai miei sioni è tutto perfetto poi c'è un papillon che se non ce l'avete eccolo qua e la cortina giogna allora ecco qua Oliver mi sa che è affascinato dal Dai, vediamo un attimino come è fatta questa confezione ecco qua, è semplicissimo. wow, torta cuore un cuoricino eccolo qui, l'altra patatone ecco qua, leggiamo le istruzioni che avevo letto che erano dietro cioè, allora. ma Oliver mi sa che non freme e non è che vorrà tanto aspettare che tu leggi le istruzioni lasciare il prodotto 20 minuti in, Fammi in frigorifero e poi mettere Rimuovi il coperchio della vaschetta e capovolgire in un piattino. Strappa con la parte del lembo il della bustina E decora con la crema anche il piacchino Ecco qua Oliver. Oli. Oliver ha sentito <ride> i profumi <ride> Ecco qua I profumi, aspettiamo che la telecamera fa tenere eh. Oliver, qua dietro, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Allora, Vai, vai, vai, vai sa che mi piace molto il tacchino e eh beh, è una mousse, sì. beh dai, quello che sarà sarà. Dai. E moli. E poi è già preparato. Quello possiamo anche evitare. E la facciamo provare. E qua Vediamo se. Auguri, Oli! Sotto giù nei commenti a scrivere Auguri oltre. E' qua Wow Ma ti piace proprio Mi sa che ti piace proprio tanto. La sta facendo fuori Tutta tutta Che bontà per Oliver Guardate se la sta plegando E flippando tutta poi ho letto che della questa crema, qua, la crema spalmabile e decorativa, c'è anche un pacchetto un dove c'è solo questa. Qua. Oh, oh! Mi sembra che qualcosa sia andato storto. Mi sembra che non gli sia piaciuta. Proprio? Ecco qua. Tira via il piatto. No, proprio non mi sembra che non gli sia piaciuta. Infatti, ha lasciato lì un pezzo di sotto. Bravo! eh Cortina. di Olivierino e per la rubrica dei saluti saluto mia zia Maristella che oggi compie gli anni andiamo a concludere questo video lì. oggi è stato un video molto veloce era solo per festeggiargli i suoi sei mesi. sei mesi patatone quindi se questo video vi è piaciuto mettete tanti like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e in casa parte del Club dei Camillini ciao e al prossimo video! Guardate con la vaschetta questo furibone! Ciao e al prossimo video! Ciao ciao! Wow che piatti! Uh. Quando farà un anno chissà cosa farà!